Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me in una battuta, eh, andiamo alla scoperta di questo nuovo spot, mi trovo a Salerno e andremo ecco, a vedere qualche punto interessante all'interno del porto di Salerno, faremo qualche lancio spinning e vediamo come va questa avventura, venite con me. Salerno Mono Manfredi, chiamato anche porto commerciale, è uno dei tre porti presenti a Salerno ed è sicuramente il più grande, con un'importanza strategica per gli scambi commerciali. Per quanto riguarda la pesca spinning, sono tanti i punti dove possiamo provare, tuttavia, ce ne sono alcuni che io vi segnalo. La zona della stazione marittima, la scogliera esterna dalla zona a ridosso della Madonnina fino alla punta il piccolo molo di recente costruzione a ridosso del porto il curvone prima di arrivare alla punta la punta sul faro verde e la punta sul faro rosso sempre per la pesca spinning le prede principali che possiamo insidiare in questi punti sono il pesce serra e la spigola altre prede ma più occasionali sono il barracuda solitamente di piccole dimensioni ma anche la lecciamia e la lampuga solitamente nei punti più esterni e bisogna seguire la stagionalità delle prede. Per il periodo autunnale ed invernale invece possiamo anche provare ad edging e trovare seppie e calamari. Il periodo migliore per frequentare questo spot è sicuramente il cambio di luce, alba, tramonto e soprattutto la notte. Si sconsigliano le ore diurne e i mesi estivi per il grande flusso turistico e diportistico. Infine per il parcheggio il mio consiglio è di lasciare la macchina fuori dal porto e proseguire a piedi, per cui arrivate leggeri e tenetevi pronti a fare una bella passeggiata. uno dei punti più caldi del porto di Salerno è qui alla stazione marittima dove attraccano i traghetti, i vaporetti e ecco, le altre imbarcazioni di, eh, turistiche eh, qui ovviamente bisogna fare attenzione che durante gli orari della giornata in cui si eseguono le operazioni di imbarco e sbarco è meglio, è, cioè, è meglio evitare di venire a pescare e di scegliere orari alternativi per cui possiamo preferire l'alba, il tramonto inoltrato, la notte. Questo è lo spot, questo è il banchino. Le prede tipiche di questo spot sono soprattutto pesce serra, che possiamo insidiare anche di notte con esche di, di superficie, come popper, utd, needle, oppure con il classico Jerk, Long Jerk pure vanno molto bene eccolo qua è il nostro pencil della Duo il recupero che facciamo è quello classico del VTD Cercadine laterali e l'esca reagisce con dei movimenti da destra a sinistra sull'acqua simulando un paccietto in difficoltà questa è l'azione classica del VTD va bene solitamente sia per il serra che per la spigola dipende anche la, la velocità con cui faremo questo movimento questo pensil anche a bassissima velocità, guardate ha un bellissimo nodo almeno a me piace, ai pesci oggi, non tanto. Dopo questo primo break qui sotto la sezione marittima proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di altri spot qui al porto di Salerno. Andiamo. Bam, bam, bam. Allora, diciamo che arrivati a questo punto abbiamo due scelte andare verso destra e quindi provare lungo il braccio lungo che ripeto è una bella bella passeggiata e sono tutti teoricamente punti buoni il top del top è, ov è ovviamente la, la punta dove è il faro verde dove comunque è una zona di passaggio e l'altra alternativa è andare verso sinistra ci sono una serie di scogli che portano proprio al ridosso del porto una zona piena di corrente c'è anche uno piccolo scarico se non sbaglio nel, nei pressi quindi ci dovrebbe essere un po' di movimento di mangianza palle di foraggio e noi facciamo questa seconda ipotesi andiamo a vedere quello che succede vado di salire questa scaletta sono gli scogli artificiali che servono a proteggere il porto dalle mareggiate e questo è un altro buon punto per, per lo spinning e facciamo qualche lancio anche qua cambio di esca, metto uno più piccoletta il rozzante. Vediamo cosa viene fuori, questa è una bella esca, realis rozzante della Duo. Magari qualche spigolotta. Con questa escala cambiamo ovviamente il tipo di recupero Il recupero costante lineare con qualche richiamo, qualche cercatina laterale per dargli un po' di vitalità in più ma anche il recupero lineare va, va molto bene Il recupero diciamo lento a seconda anche della corrente Se c'è più corrente dobbiamo un attimo accelerare altrimenti l'artificialino va in balia delle onde perde la sua efficacia recupera a media velocità comunque va, va sempre bene raccogliamo un po' di spazzatura dei nostri amici pescatori Renza con galleggiante è bello e pronto la buttiamo noi non vi preoccupate possiamo ancora? voglio scendere da questo punto molto stretto, anche un po' pericoloso faccio la questione adesso andiamo su quest'altro baraccetto del, del posto Sono anch'io. No. Lo pezzo. ecco Sì, si sì, intende piccolino. Piano, piano, cavolo, cavolo. Eccolo qua un altro! Maccato! Eccolo un altro! Eccolo un altro, e questo pure buono! Eh, esatto Eccolo un altro eh, Ipico stato... Tide, mamma mia Bello. Oh, che qua, questo qua sì, è stato... un bel pescetto ragazzi È un bel pescetto Ci fa ancora qualche lancetto questa parte qui dietro proprio sulla punta all'imboccatura vediamo se siamo fortunati L'esca la sento bene in canna si muove molto bene anche in acqua adesso a vedere i flash le spangiate le vibrazioni che mette quindi se c'è un predatore in caccia sicuramente si fa notare ma attualmente non ho ricevuto nessun segnale di attività di vita ah lo spinning è anche questo ci divertiamo anche senza cattura la sorpresa è comunque dietro l'angolo un po' di pescetti che spanciano qui sotto eh Che cosa ci potrebbe anche essere? In questa zona del porto i pesci che possiamo insediare, oltre al classico Serra e la Spigola, possiamo tentare anche al Barracuda. Di solito si pesca in notturna o dal tramonto in poi, poi durante la giornata diventa sempre più difficile riuscire ad effettuare qualche cattura. Eh, tuttavia i pesci ci sono, non sono di grandissime dimensioni, devo dire la sincerità, la sincera verità non ho mai eh, visto eh, o sentito di catture di, di taglia diciamo medio alta Tutte, diciamo catture di media taglia piccole diciamo che per chi inizia lo spinning ed è di Salerno, è de de de della zona è comunque uno sport da tenere in considerazione per muovere i primi passi nella tecnica poi di posti di pesca ce ne stanno davvero tanti però questo è un posto sotto casa è tranquillo in questa zona proprio del porto si può pescare con tutta tranquillità, per cui io lo consiglio anche per chi è della zona, vuole fare una mezz'oretta di pesca, due euro di pesca, viene qua, si rilassa e c'è anche l'occasione di fare qualche bella cattura. E la cosa che mi piace di più in questo spot è che è davvero silenzioso, a pochi passi della città, però si sta davvero in tranquillità. Lo consiglio a tutti, è una bella passeggiata. Bene! Amici di Planet Spin, la mia pescata continua ancora, faccio ancora qualche lancio tornando tornando verso l'uscita del porto e nel frattempo ci salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, se volete lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ciao ragazzi alla prossima!